Questa mattina è con noi Tiziano Pesce, che è presidente nazionale della WISP di casa, naturalmente nel nostro programma. Ciao Tiziano, ben ritrovato. Ugo, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Perché questo Mondiale ce l'ha raccontato Nuri qualche settimana fa: centinaia, migliaia di morti. E prima del Mondiale, i diritti che non vengono rispettati in questo paese. Ugo, purtroppo è proprio, proprio così, lo abbiamo voluto. Denunciare ancora una volta nelle settimane precedenti l'avvio di questi mondiali, lo abbiamo fatto anche in occasione della partita della parità e del rispetto, questa seconda edizione che abbiamo portato avanti insieme a tante amiche e tanti amici, a partire dall'Associazione Italiana Calciatori, Sport for Society, Usigrai e, e assolutamente Amnesty e International. E quella era una partita dedicata soprattutto alla popolazione. Eh, iraniana, soprattutto alle donne dell'Iran, eh, ma l'abbiamo anche utilizzata per lanciare eh, messaggi importanti proprio alla vigilia dei mondiali. L'abbiamo fatto poi eh, anche insieme a Darci con questo appello, appunto, senza diritti, non chiamatelo gioco e neppure sport. Ancora una volta, purtroppo, sembra che il nome dei soldi, diciamo così, dei quattrini, tutto possa passare in secondo piano dai costi ambientali, sociali, fino ad arrivare ai diritti civili, ai diritti umani, direi fondamentali, tutto certo. specificato sull'altare del Viene definito cirurgi, ormai, no? eh, perché non è una novità, sport washing, con un termine inglese che vuol dire praticamente eh, la, la, la lavatrice dello sport, qualcosa del eh, genere, lavare sì, attraverso proprio, lo sport. Proprio così, diciamo, eh, la lavatrice dello sport, una, diciamo, un... È eh, un percorso di ripulitura ecco, mm. diciamo dell'immagine, dell però ecco, sulla, sul piatto della bilancia c'è di fatto la sospensione dei diritti, e eh, se pensiamo ai mondiali in Qatar, le migliaia e migliaia di morti sul lavoro eh, che ci sono stati proprio per costruire gli stadi, per organizzare i mondiali appunto in quel, in quel paese. una situazione sicuramente eh, opaca, ma io devo dire e eh, ringrazio te per ringraziare eh, tutto il mondo dei media liberi anche nel nostro paese in queste settimane si, si è alzata l'attenzione ecco, su, queste, su queste strutture, chiamiamole così, per usare un eufemismo. Io credo che, come Whisper, crediamo ecco, che questi mondiali, eh, l'attenzione che ogni giorno la carta stampata, le radio, le televisioni stanno mettendo sui mondiali in Qatar, aiutino ecco, organizzazioni eh, come la nostra, ma tante ONG che insieme alla WISP hanno gridato ai diritti violati ben già eh, oltre dieci anni fa, nel 2010, quando la FIFA appunto decise di assegnare i mondiali al Qatar, perché ecco, pensiamo che questo appello non possa più cadere inascoltato e soprattutto ecco le istituzioni, eh, i governi e le istituzioni anche sportive internazionali, a partire dal CIO, dal Comitato Olimpico Internazionale, ecco, mettano veramente testa su quelli che saranno i prossimi appuntamenti sportivi olimpici, mondiali continentali con, diciamo così, attenzioni diverse da quelle che sono state prestate. Ecco, no, ma io vorrei dire, Tiziano, no, che secondo me bisognerebbe aprire una sorta di questione calcio nel senso che il calcio, o, cioè, o lo ami o lo odi, eh, però non ci rendiamo conto che il pallone riesce a muovere degli interessi e diventa interessante, specie quando è a livello europeo e a livello, figuriamoci, di un campionato del mondo, dovrebbe in qualche modo, la, butto, la dico così, essere maggiormente tutelato, perché poi se no si rovina lo spettacolo e o, o viene così utilizzato per secondi fini. Secondo me bisognerebbe aprire proprio una questione calcio, il calcio maggiormente, il gesto del calcio, lo sport del calcio la, la, la, maggiormente tutelato e non appunto utilizzato, Poi, come fai a dire a un bambino no non guardare il mondiale perché il mondiale questo non va bene, questo mondiale non va bene, aspettiamo il prossimo, ma c'è il gesto tecnico, c'è il suo idolo che gioca o comunque... Siamo, portati, siamo stati tutti bambini portati a scoprire magari gli idoli che non conoscevamo, il Giappone. Abbiamo scoperto il Giappone. Ecco, maggiore tutela, maggiore attenzione si potrà avere, chissà. Ma intanto ovviamente non posso che essere assolutamente d'accordo con te, sottolineando quanto ecco, il calcio diciamo così, faccia parte della vita di, di, tutti, di tutti noi. È un fenomeno che non possiamo dire che sia ecco, separato dalla vita delle, delle persone, certo eh, bisogna rafforzare i, i valori di rispetto, di libertà, eh, per i diritti, la parità eh, di genere, e, è un fenomeno appunto che fa parte della vita di tutti noi e metterei anche questo, questo link, diciamo, di attualità di questi giorni che per esempio il neo ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi, colgo l'occasione per formulare anche oggi a lui i migliori auguri di buon, eh, di buon lavoro, ha detto in questi, in questi giorni... Ecco, L'informativa, se non sbaglio, anche ieri esatto, c'è stata... Certo. Assolutamente, c'è stata questa informativa di fronte alle settime commissioni cultura e sport di Camera e Senato, congiunte, e ovviamente una parte dell'intervento è stata dedicata anche a quello che è il tema diciamo, eh, delle, della contribuzione, dei rapporti con, con l'erario, si parlava di un uno spalma, diciamo, tra virgolette debiti ma in questo caso, ecco, il Ministro è intervenuto in maniera molto chiara netta, più che condivisibile, dicendo c'è una dimensione sicuramente sociale dello sport, c'è una dimensione industriale, però lo sport anche lo sport, il calcio di Serie A, come dire, fa parte del sistema paese, quindi ecco, metto dentro anche questo elemento, credo che sia importante proprio per, come dire, approcciare lo sport, sia come il, approcciare il calcio sia come appunto fenomeno sociale, sport di base lo ricordavi tu stesso io credo che da bambini non ci sia persona, non ci sia stato bambino, non ci sia bambino che non provi eh, gioia a correre eh, dietro un pallone che, che rotola l'Italia è un paese di tifose e di tifosi però ecco, come dicevamo questi mondiali devono eh, tenere alta l'attenzione su, sui valori e allora credo che sia anche importante sottolineare come, restando al nostro continente, all'Europa, come anche il Parlamento europeo ecco, si sia espresso in questi giorni, abbia approvato una risoluzione che appunto tiene alta l'attenzione su quello che è accaduto in eh, Qatar, ma soprattutto ecco, sottolineiamo come il Parlamento europeo abbia ecco, esortato, in particolare quelle grandi leghe nazionali del calcio, come la Germania, la Francia, la Spagna e quella del nostro paese ecco, per esercitare un certo tipo di pressione sulla UEFA, sulla FIFA affinché veramente eh, ci sia un impegno per realizzare anche riforme. Eh no, infatti e tu ricordavi che que questa presa di posizione dell'Europa è stata molto forte perché insomma, ha detto che eh, la, la FIFA non ha fatto bene i compiti a casa. Sì, proprio così hanno sottolineato ecco con la richiesta dell'introduzione dell di, di procedure diciamo, democratiche e trasparenti per l'assegnazione dei mondiali di calcio, quello appunto che non è stato fatto in occasione dell'assegnazione dei mondiali al Qatar e soprattutto l'appello per eh, applicare in maniera rigorosa, netta, il rispetto dei diritti umani e anche dei criteri di sostenibilità ambientale, economica, certo. eh, direi o sostenibilità a 360 gradi per quelli che sono appunto, i paesi ospitanti i paesi organizzatori dei mondiali. Beh, speriamo che tutto questo ci insegni qualcosa, qualche dubbio resta sul fatto che eh, l'elezione sia stata compresa da tutti, però è bello vedere che tante voci sono scese in campo, è il caso di dirlo, per far sentire la propria voce nonostante le difficoltà, nonostante spesso, come si dicevano una volta, eh, come si diceva una volta ci sono molte orecchie, de, le orecchie da mercante, però, però bene, insomma mh, bisog, bisogna comunque rimanere rim maniere sul pezzo. Grazie a Tiziano Pesce, Presidente Nazionale della UISP, un abbraccio e a presto. Grazie Ugo, grazie a te, un abbraccio.